Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake salata alla zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a dadini, farina di tipo 0, rosmarino, lievito istantaneo per torte salate, uova, olio di semi di arachidi, latte, parmigiano reggiano, pecorino, pancetta affumicata che è facoltativa, granella di mandorle, gorgonzola tagliata a quadrotti e semi di zucca. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la zucca, il rosmarino e l'olio. E azioniamo il bimbi per 30 secondi, a velocità 6, finire sul fondo del boccale con la spatola, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per altri 30 secondi, a velocità sette, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo le uova i bimbi per un minuto a velocità 5 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina La granella di mandorle, il parmigiano, il pecorino, il lievito istantaneo per torte salate, il pepe e il sale. Azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la pancetta che ricordiamo essere facoltativa. con la spatola. Abbiamo preso uno stampo da plum cake da 28 cm e lo abbiamo unto con lo staccante per teglie. Adesso trasferiremo metà del composto nello stampo. Sivelliamo bene. Aggiungiamo il gorgonzola a pezzi, copriamo con il resto del composto, livelliamo bene, completiamo cospargendo con i semi di zucca. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. L'uncake plum cake è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake salato alla zucca. Grazie e alla prossima ricetta.